Ciao a tutti e a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi assaggerò snack giapponesi con voi L'azienda che mi ha inviato questi snack si chiama Japan Candy Box Che mi ha sponsorizzato il giveaway per farvi provare snack giapponesi allora, questa azienda mi ha mandato gentilmente una scatola Voi dovrete cliccare il link giù nell'info box E uh, per partecipare appunto al giveaway Lo estrarranno un vincitore uh, Di cui mi diranno il nome Che annuncerò sul mio profilo Instagram E tutti i link li trovate giù nell'info box Questa è la Jaffa Candy Box di ottobre Come ho potuto ben leggere sul catalogo illustrativo È formata da 10 cose E c'è anche... Ci sono anche uh, degli snack salati, quindi iniziamo ad assaggiare tutto e vi dirò se vi sono piaciuti o meno dandogli dei punteggi da 1 a 10. Allora, la prima cosa che ho notato uh, sono tipo questi mini marshmallows cotti con sull'immagine della giraffa. Ora li andiamo ad aprire e vi dirò come uh, mi sono sembrati. Allora ragazzi, do a questo snack 5 su 10 perché non mi è piaciuto molto, quindi voglio solo sperare che il prossimo snack uh, mi piaccia e che non siano tutti così. Ho visto questi qui che sono dei mini macaron, spero che veramente mi piacciono perché non so che cosa ci sia dentro. Uh, andiamo ad assaggiare e poi vi comunicherò il voto. Allora ragazzi il voto che do a questo snack è 10 su 10 Mi è piaciuto veramente molto Perché all'interno non c'è il latte E bensì c'era il cocco Che è un sapore buonissimo Quindi spero che gli altri snack siano tutti così Perché veramente buonissimi Allora ragazzi ho trovato queste caramelle che sono all'arancia Spero che non siano spicco d'arancia Vi farò sapere e andiamola ad assaggiare Eccolo qui e ora l'assaggio, Allora ragazzi il voto che do a queste uh, caramelle è uh, 9 su 10 perché il sapore d'arancia era quello ma era un po' artificiale lo zucchero era giusto per uh, il mio palato quindi spero che anche a voi che vi interrete questa box piacciono questi snack allora il prossimo prodotto che noto sono uh, questi uh, simil similmikato giapponesi panda e andiamo ad assaggiare anche questi allora ragazzi, vado che da queste 15 decido 10 Erano al cioccolato bianco e al cioccolato al latte Buonissimi, top Spero che veramente tutti questi snack Li adoro, li adoro, li adoro Spero veramente che vincerete anche voi Questa box e magari mi farete sapere Nei commenti su Instagram, se un messaggio privato sei dolci mi sono piaciuti a no perché ci tengo veramente a sapere se a voi piacciono e, o solo a me piacciono. Sono l'unica persona strana nel mondo. Allora, ragazzi, mi saltano, mi saltano ad occhio queste caramelle che fa uh, vedere benissimo sulla figura che ha mango. Io purtroppo non le posso assaggiare perché sono intolleranti al mango. Quindi. Uh... Allora ragazzi ho notato queste, uh, questa confezioncina qui e non so veramente cosa ci sia dentro quindi andiamolo a scoprire queste stelline non so se sono dolci o salate ve lo farò sapere dopo Allora ragazzi il voto che do a queste stelline di pene di cioccolato e uh, 7 su 10 perché il cioccolato non mi è molto e neanche la consistenza era delle migliori Sarà perché hanno viaggiato molto Questo non sarà un problema che voi aprite perché a voi sarà data la spedizione espressa gratis Per i miei iscritti Quindi non c'è nessun problema Allora ragazzi vedo queste uh, queste caramelle frizzanti Che mi ricordano tantissimo le Rattle Li vado ad aprire E hanno anche la chiusura mega top allora ragazzi, voglio che da questo snack 10 su 10, mi è piaciuto molto il sapore del lupo, come al solito sono felicissima di uh, regalarvi questa box perché a me li stanno piacendo tutti, non so se sono strano io che mi piacciono o magari anche voi possano piacere, quindi uh, la cosa migliore è farvi provare anche noi e confrontare le nostre idee. Allora ragazzi andando avanti ho trovato uh, queste gomme da masticare che hanno il packaging di una gomma da cancellare con su scritto e, e laser, ovvero gomma e andiamo a vedere la sapore. Ragazzi il voto che do a queste gomme è 7,5 su 10 perché il sapore non era dei migliori ma mi è piaciuto il fatto che si sia sentito il distacco tra uh, la cioccolata e la fragola e non so un, non so che di particolare. Allora ragazzi il video è giunto a termine Spero che vi sia piaciuto seguitemi su tutti i social Tra cui Instagram dove comunicherò il, il vincitore di questa box La spedizione sarà effettuata da Singapore a voi Con la spedizione espressa Ma dovete uh, filmare Cioè deve esserci qualcuno in casa Altrimenti lo metteranno in deposito alla posta E troverete uh, l'avviso nella, nella buca postale Spero che il video vi sia piaciuto Vi mando tanti baci e Ci vediamo alla prossima Ciao i don't you